Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 e benvenuti nell'ultima parte di Super Mario 3D World Allora, in questa parte dobbiamo fare il mondo corona e mostrarvi anche il gioco al 100% Allora, Peach e Rosalinda Che guarda, guarda caso, no Ah si, dopo Peach, Okay. Per ora usiamo questi personaggi, mentre allora, poi per gli altri due livelli sceglieremo cioè i personaggi questa parte, che... questa parte dobbiamo fare 1, 2 e 3 in ordine di diciamo, difficoltà, quindi prima 1, poi 2 e infine il percorso del campione. Allora, questa parte cioè, noi adesso faremo soltanto uh, i primi due livelli del mondo corona. La, il percorso del campione lo faremo un'altra volta, ma voi lo vedete nella stessa parte. Per comodità, per una cosa che poi vi spiego forse. Per no, l'abbiamo già detto che faremo tutti tutti i livelli con tutti i personaggi. L abbiamo già detto uh, in un'altra sì. parte. Sì, sì. grazie. Abbiamo, abbiamo visto i timbri. Che hai capito? È saltato eh. una, una stella. Non è vero. Sì, la prima. Sì, come avrei dovuto prenderla? Con le piattaforme che si alzano. E devo stare attento con la pianta piatta. lo puoi fare a me? No, grazie. Perché sei fermo lì? Muori! Ah, che ne, so che ne so io. stupido. Che ne so io. vabbè bene. Prendi la prima. Ah, lì, ok. Non l'avevo vista che era da lì. Toglio quella scritta, se vuoi. Mm -hmm. No, non si può si toglie da su hai capitato corri corri corri corri bravo aspetta si lo so non fare rumori per piacere e eh, vabbè però se mettete così in alto non va vale. oh mio dio stai per morire lo so ed è questo il bello non credo che sia tanto bello Vabbè mm -hmm. vai corri bravo Oh, no, no, soffiare. no, no, no, per piacere Marco dai no, no, Sì. Non sto parlando perché mi devo concentrare. La nazione. Io invece posso parlare. Bla bla bla bla bla no, bla. No, non bla, devi bla. parlare perché mi devo concentrare. Bravo. Bravo. Ok, lasciate stare. Non allora mi hai pure fatto perdere la pelle. Okay. Sì. Come, come fai? Come dovrei fare? Boh. Come dovrei fare? Cosa do no. E eh, Che bravo! Che cosa dovevo fare? Non lo so. E allora non parlare. Tu mi hai chiesto, cosa devo fare? io ho detto non lo so era una domanda retorica cioè era, si può dire secondo te cosa dovrei fare eh, sì. e cosa avresti dovuto fare? non lo so Eh, non è una domanda retorica è una domanda vera quella se tu non sai cosa fare mi chiedi cosa dovrei fare e non è una domanda retorica. Ma mi, mi chiedo ma si può cadere fuori dallo scenario? No, no. Dai! Ah. Dopo questo tagliamo. Per penso a completarlo. che sta più in alto delle altre ti porta sia al timbro che eh, a uccidere la pentapiranda no. aspetta e dove sta? aspetta, qua, qua sotto vai, vai buttati buttati! dove? Oh, lì! soldi ok, non si capisce niente un'angolazione migliore, no? boh, vabbè <coughs> e ora volentieri uccidermi con olle ok non era troppo difficile, eh? bisognava solo capirlo quanto ci avevamo messo? 7 minuti vabbè no. ecco no. il timbro di capitano Todd. ok, questo è per aver completato tutti i livelli di capitano cioè no, in realtà era soltanto il timbro presso il posto di livello. 600 Ok, adesso, casa del mistero. La casa finale, del mistero, ok non. Uh, 20 stelle mi sa. No, no, pure di più, 50. 30. L'ultima stella. Sei il personaggio che più ti piace. Uh, io uso Rosalind. Perché <coughs> okay, in questo livello qui ecco comodo, sono comodo. Ok. Iniziamo. 30 stelle. 2 barboni. che qua bisogna fare in fretta c'è una soluzione molto facile a ogni a ogni livello quindi non, non, non mi serve conoscere uscire e in molti ah, sarebbe cioè sarebbe stato utile ops ok meno okay. <ride> male ok qui vabbè, fiore di fuoco fissuto. sono... è facile comunque questa ma qui io perdo il power up apposta perché è meglio lo da senza fiore di fuoco io sali da con il fiore di fuoco aria ok la cassa è sempre questa qui, io non l'avevo dimenticato ora non cambia mai okay. io soffro sui miei bumbani e li guardo gli angoli qua basta che uno si butta oppure fate così un bel lancio dritto. poi qui il trampolino è l'ultimo e vi basta fare così uno schianto a terra sul cioè trampolino per saltare in alto pure premete al momento il giusto questo vabbè non serve nemmeno spiegarlo è, è di una semplicità proprio stupida questo vabbè mi basta evitare mi basta andare dove stanno le monete eh, per evitare i tizi e non cadere giù vabbè presa poi qui qua bisogna essere per forza indurti no, si è può fare da, da soli da soli è difficile eh sì. ora cercate di non perdere gatto perché vi servirà sia qui qua semplicemente evitate i cartelli e gli ostacoli che? Okay. cartelli ok, prendi la stella poi aspetta non entrare ho sparato proprio su di me cosa fallo tu? che corri normale ora qui c'è un gatto c'era anche lì nella nella cosa lì nel livello prima c'era una icona cioè non c'era un po di luce sul pavimento qua semplicemente correte senza fermarmi fermarvi uh, aspetta non entrare che eh, mi sa che c'è un altro no non ci servono più i gatti non è Però vero sì, sono piuttosto facili qua ci serve il gatto non è vero no ci serve il gatto si sì, è vero ok qui basta che fermate il coniglio col gamepad <ride> ora qui Vai, vai, fallo. Grazie, Marco. No? Se non prendevi tu la palla da tennis, ce la faceva. Non è da tennis, è da bisbon. Ci no. vediamo al 33. Sì. Ok, siamo tornati qui, al coriglietto. E ora dobbiamo fare il nostro. Dovrebbe essere. Il sì, è quello. Ok. Ok, beh, quanta semplicità. Faccio io. Vai, corri. Prendi. Ok. Non so perché non, non, non c'è riuscito più. Qua basta che vi arrampicate parte del salto. È troppo facile. Vabbè, vedi che con i gatti sono tutti semplici. Vai, Ok. Però un po' c'è anche una battaglia con Bum. Bravo. Qua vi arrampicate. <ride> meno male che l'hai preso. Qua, se mi saltate i diruti. Lui continua a morire a power up. Qui, fate fare a me. Qui, fate fare a me. <ride> ok. Che, tipo, inizio a questo livello. Arrivi tu, Francesco Già qua, cliccate col gamepad. <ride> veramente non c'è cosa più semplice qua uccidete tutti compresa la pianta quindi bravo se non uccidete le piante potete perdere quindi state attenti eh. e qua se semplicemente state al centro e più saltate quando ci sono pericoli e poi capiate così. No? e poi non aiuto sto morendo si sì. ok Qui semplicemente muovetevi, scalate tutto. Wow, perfetto. Ok, ultime tre stelle. Che eh. okay, qua correte. Perfetto. Uh, vi consiglio di stare alla corsia del centro e saltare, perché quella è sicura. Che okay, qua uccidete subito boom boom, perché ci mette un po' a morire, quindi... Devi colpirlo subito proprio appena potere ora è il più facile di tutti correte e basta non c'è nient'altro da fare certo. prendete il timbro mi raccomando eh Prima di te Va, come fa? ok completato easy peasy no dico sul serio questo non è veramente difficile magari da soli sarà difficile no. Ma... No, no, non dico niente però ora noi del presente vi dobbiamo lasciare a noi del futuro che hanno già fatto tutti gli altri livelli con tutti i personaggi e manca soltanto il percorso del campione se sì, comunque vedete qua che il contatore di stelle sale tanto ah non è 400 il massimo no, stelle? no sono 380 quindi adesso noi vi lasciamo a noi del futuro che inizieranno a fare questo livello dopo aver fatto tutti gli altri livelli con tutti i personaggi quindi ci vediamo poco, quindi noi del futuro vi lasciamo l'azione ciao a tutti ragazzi ok noi siamo noi siamo Marco e Francesco del futuro oui. e, um, tra poco è Natale per noi sì. per voi tipo il 2019 ok sì, quindi buon anno nuovo comunque uh, no l'abbiamo già detto i noi del passato i noi del passato ah no lo sai che oggi mi sa che inizia la scuola i noi del passato mi hanno lasciato a noi dopo aver finito ah no livelli. comunque questo video uscirà ora? va bene, comunque, ora stelle. dobbiamo fare l'ultimo livello con tutti i personaggi e, e le stelle vabbè sì. le stelle e timbro non, non sono difficili da prendere. quindi senza perderci in, in sì, chiacchiere, certo. andiamo i timbro si sì, alla fine mentre le stelle si hanno gradualmente dopo il sì, i Sì, ma i sono facili da prendere eh, comunque, comunque... Ehm, abbiamo preso un gatto e due funghi di scorta perché lo sapete com'è l'ultimo livello ok? Come sono sopravvissuto. Non lo so nemmeno io. Vabbè. Ok, dobbiamo stare con calma. Aia. Anche se abbiamo tipo 500 secondi. E dobbiamo aspettare l'un l'altro. Noi ce l'abbiamo fatta solo dopo un anno. <ride> no, non è vero, però. Allora, in questa parte mi basta correre al massimo della velocità, aspetta. Non come ha fatto Marco. Meno male che ho il gatto. Meno male che non ho più il gatto. No! Non fate come me, non fate gli schietti a terra. Lo so che sono più precisi, però. No! Meglio avere il 50% meno di, di meno. possibilità di. di vincere. Cioè di.. Meglio avere il 50% di possibilità di.. di essere vincenti e il di quindi. Io con Peach sono bravissimi a questo livello. Perfect. Io sono bravissimo. Ok, adesso la parte difficile è per Mario. Non per Peach. Ok, Peach è diversa da Mario. Ok, giovanna Perfetto, ora l'ultima parte difficile con Mario. Falla tu. No, eh, oppure la faccio io. Io so fare Aspetta. meglio. muoviti <ride> <Che ride> Vabbè, Vabbè ucciso io. Vabbè, con Peach ho ovviamente molto più facile, aspettami. Ok. <ride> <ride> Abbiamo tutte e due perso una volta. Sì. Io due volte. Okay. Oh mio Dio, questa è la parte. Più questa bella. La questa parte è la parte facile. Più bella della canzone che sappiamo solo sulle... no fa. è la parte più bella no quella, quella è l'unica parte della canzone uh... vai niente ok adesso state attenti perché qui è molto facile perdere non andate per la pianta piramia ok inutile non vi serve a niente vi fa solo morire <ride> oppure uccidete la pianta piragna. vedete io, io sono sapete quel, um, quelle, quelle pubblicità in cui c'è l'esempio L'esempio buono è l'esempio cattivo. Io sono l'esempio cattivo, seguite Francesca. Non fate quello che faccio io. Una cosa importante, eh? non giocate in quattro giocatori in questo livello. <ride> Noi già abbiamo giocato in, in quattro giocatori. Hai salvato, vai! Perché, perché l'hai fatto? Perché sono Peach! No, perché l'hai fatto? Perché. Vabbè. Prima tentativo è andato, d'ora in poi. Um... Dopo questo taglieremo fino al punto in cui siamo arrivati. Tipo. Uh, ora dovremmo tagliare fino a quel punto in cui siamo morti, capito? Così rendiamo tutto più facile e maschiamo tutto. Quindi se moriamo adesso torneremo al punto dove eravamo. O meglio sì. dove siamo arrivati sì. in, al massimo della potenza. <ride> Appunto. Al massimo della nostra espansione. L'espansione di carte Pokémon è disponibile nel 2019. Che qua Affrettatevi a a si a correggere. come si i fa i qui, guarda. Basta correre. No, no, no, non fare la piroetta Qui, basta correre. Hai visto? Non ho saltato. Ora continuate a prendere velocità e correte. i pubblicità. Correte! Ecco, non come ho fatto. <ride> Questa è tutta la pubblicità. Marco sopravvivi. Marco. Pubblicità. Tenete alla vostra vita. Pubblicità progresa, E eh, che yeah. cacchio. Oh yeah, ran Mario. Ricordatevi. Chi, chi, chi. Uh, okay, chi si fa i fatti suoi campacentani cent'anni? Cos Cos'è il Si. Sì. Vai, Mario. No, <ride> ma nella prospettiva. Vai a no, no, no. Ok, perché <ride> okay, yeah. ci rivediamo al punto in cui. No, non lo diciamo più. Ok riprendiamo uh, riprendiamo vai aspettami okay. aspetta, ok abbiamo ripreso già sì, sì, lo so. da quando ho detto riprendiamo ora siamo tutti e eh, due eh, tutti e eh, due la, adulti e sì. vaccinati noi. ok me. la faccio questa parte ok lui è bravo in questa parte io oh. di solito uso l'usanida e uccido ah. i formichi ah. e anche lui di solito usa l'usanida ma non uccide i formichi Anzi no, io li uccido con Peach, perché si può fare. Ok, riesco a prenderci la mano, madonna. Mia. Io ti uccido i formigi. Non li uccido. Sbrigati! No! Sbrigati! No. Sbrigati. Ci rivediamo Sono... dopo questo! Ok, eccoci! <ride> <ride> Lasciate ah, stare. Ah, Todd rosa! Perché sei rosa? Uh. Perché sei perché tot ti rosa? Todd Rosa è Teoria comprometto! E non abbandonarmi così, che vedi che muoio! Perfetto! Ok, qua. questo lo so fare io. No, no, no, io. No, qua c'è bisogno di pitch. Non è vero. È vero. <ride> Ora, vediamo se la telecamera è buona. Conto su di te. Perfetto, stop. Ora, sabate, state attenti. Non stiamo nemmeno parlando molto di noi, di let's play. Stiamo solo concentrando perché perché okay, Marco, è super spash per ti, ti ho sempre detto, io devo stare avanti, tu devi stare dietro. Nessuno deve stare dietro sotto nessuno, okay. Aiuto, okay, dico, sono morto. È danceroso, che okay, Guardatevi Ah, è vero, non ci possiamo Resto. fermare. Ah, vabbè, Adio, Marco. Ok, state attenti. Le zone gialle sono quelle che dovete evitare. Quindi state attenti. Ok, adesso io qui dovete fare un ground pound di precisione e andare nel tubo. Poi attenzione oh, qui. No. Ok, aspetta che mi suicido. Qui sono così sono di nuovo mio. grasso. <ride> grasso idraulico che tutti voi non conoscete. Non Visto che tanto. Mario non è un idraulico. anche an più. È stato licenziato, poverino. Aveva tanto, tanto famiglia, lavoro. Tanta famiglia <ride> Perché ha detto me nei condotti di lava di. Di Bowser, ok, prima stella, easy eh. da prendere. Hai visto? Ok, ah! allora, no. appena diventiamo piccoli. Abbiamo ah. il diritto di morire, soltanto che se ti, non ti sbolli io non posso morire sì. no, perché, ah! perché non riuscivo a cambiare direzione? Ok, eccoci di nuovo qua, proviamo ancora l'ultima parte Mi esatto. Questa è l'ultima parte, Marco si suicida Mio Dio, se ti imbollavi ammazzavo il... Se stesso, perché colpa tua che non potevi semplicemente buttarti come le persone normali no lui doveva salire sui bambini no volevo, volevo farmi uccidere dalle cose dai laser comunque un piccolo segreto per evitare i laser qua saltate fate lo schianto a terra così perché così vi fermate fate belle cose e morite bene no ne ho saltato uno mer mer mer mer io mi metto al centro quando non so che cazzo fare no, marco Beh, cerca di non far suscitare bug sul coso sul gamepuff no il gamepuff non so perché ha detto gamepuff aiuto c'ho mille prendo scappa non morire eccomi vai ah, abbiamo vai bugie, bugie. Sì. sì! Alleluia! Ok, il gioco è scarico. non c'è allora, niente Thank you! Attenzione a non morire qua. Non si può morire. No, che cacchio faccio la pizza! Thank you! Yo! Non è vero. Thank you! Thank you! Thank you for playing my game! Shut up! You might lose all the entire life Ok, siamo arrivati, Marco non è qui. <ride> sì, e si sono tornati all'inizio, cioè, soldi. E ora dobbiamo cercare il... Sweet centro. Money. Aspetta. Oh, ma... Ma dov'è? Ma è chi è? Qua? Qua? Lo sapete già chi è Paolo? L'avete scoperto prima. Quindi abbiamo completato... No, non è vero. Ci manca ancora la finirlo. abbiamo dimenticato l'altro personaggio. Va bene, lo mettiamo dopo. Quindi eh. questo era il livello finale. Ora noi lo completiamo con gli altri tre personaggi vicini. Eh. Ok, ora abbiamo il timbro di Mario e Peach Sì Quindi ecco eh, qua Mario Questo Mario è il timbro se... del, del livello finale E ora ci darà gli altri due timbri Blossom, Blossom. Questo è 380 Sono le stelle Complimenti, hai completato tutti i livelli con Mario Vai, ti sì. metti un nuovo timbro Eccolo qui, l'icona di Mario poi che meraviglia hai completato tutti i livelli con Peach ti meriti un nuovo tipo allora vi avviso pitch io come questo gioco nessuno di quest dei let's play che abbiamo mai fatto non, non li ho mai completati da solo cioè il 100% ho sempre fatto dei let's play per la prima volta wow comunque adesso il, il telecomando ce l'hai per il terzo giocatore sì perché noi balliamo sì. noi non giochiamo questo livello altre due volte <ride> noi lo facciamo un'altra volta e basta quindi ora telecomando, grazie. E, e carica il gamepad anche. Eh sì. Quindi ora ci vediamo praticamente alla bandiera di ogni livello. Per Bandiera um, di ogni livello? Alla <ride> bandiera ci vediamo dopo. Do, do, quando ci danno il timbro di ti premio. Ciao! Bene. Ci vediamo Ok, eccoci. Fantastico, hai completato tutti i livelli con Luigi. Meriti un nuovo timbro. Per me... Fantastico, È eccezionale, hai completato tutti i livelli con Rosalinda, Meriti un nuovo timbro. Naturalmente ci manca Todd Perché io per sbaglio ho cliccato Mario invece di Todd Quindi ora lo dobbiamo rifare ancora oh, mio Va bene ci vediamo di nuovo tra pochissimo Ciao. Ok ragazzi ci siamo E l'ultima cosa Dobbiamo soltanto fare arrivare Todd alla bandiera ed è fatto Ed è tutto finito Quindi ora Vai Todd mm. E abbiamo finito! Quindi finalmente finiamo l'ultimo livello da completare con tutti i pezzi. Cosa parli da sopra? Da sotto. Ha detto super P per Mai. E poi mi gioco succede. Quindi adesso, stella d'oro. Incredibile, ha completato tutti i livelli con Todd. Ti meriti un nuovo adesivo. Timbro. Timbro, quello che è. Non ci dice niente che abbiamo completato tutti i timbri. Da vantaggio complicato. Quindi complicato, no. abbiamo finito il gioco al 100%. Usciamo e vediamo quante stelle ci abbiamo. 5 stelle scintillanti. Tutti per noi. No, no, sono, sono di qualcuno. Non sono scintillanti. Stelle. Ecco, non sono niente. 5 stelle piene. Senza scintillanti. 380 stelle su 380 stelle. 80, 85. 85. Su Vite perse 1250. Oh, è pochissimo rispetto all'altro. Sì, ma qua lasci ci giochi da solo, quindi è normale. Va bene, quindi abbiamo finito questo let's play totalmente, perché non faranno mai DLC o altro. Quindi noi ci vediamo al prossimo let's play. Alla prossima, ciao! Che sarà Super Brash Bros. Ultimate, ma il prossimo video non sarà già la prima parte, sarà un sess, ciao!